benvenuti a tutti come state fausto carnevale consulente contabile fiscale dottore commercialista aiuto anche eh, le persone a passare gli esami di stato dottore commercialista forte spirito imprenditoriale forte uh, libertà dal lavoro dipendente ultra influenzato devo dire da mentori americani oggi vado un po a smontarvi alcuni miti alcune falsità della trappola di fare carriera prima di iniziare questo video aspettate fino alla fine mettetemi un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale inoltre voglio dirvi che questo video di oggi è più dedicato a chi ha uno spirito imprenditoriale o a chi vuole avviare un proprio business quindi se mi seguite peraltro non va contro il mio interesse ma vi consiglio di non guardare questo video se non siete eh, ambiziosi se non volete aprire un business allora parliamo della trappola della carriera oggi cioè di come siamo condizionati in modo sbagliato dall'università e il condizionamento sbagliato si esprime nella mancanza di risultati che poi nella frustrazione di un lavoro brutto, tra virgolette, uh, che c'è dopo la laurea. Partiamo dall'università. Partiamo dall'università perché molti di voi che mi seguono studiano. Molti ragazzi in Italia, per fortuna, e questo mh, se mi state ascoltando. È bello studiare, non dico che l'università non va fatta, si studia nella vita, si deve leggere, questo lo dico anche nei miei video di crescita lavorativa che adesso non tratto più, come avete visto, il mio canale si è spostato sulla consulenza, ma l'università va fatta, studiare va fatta. Ci sono dei problemi. Come è strutturato come è strutturata l'università? Diciamo che ci sono delle consapevole, cioè diciamo un messaggio di... Finire il percorso di studio, trovare un lavoro e per chi è ambizioso, fare carriera. Questo non è una realtà. Cioè, scusatemi, um, mm, non voglio confondervi. È quello che vi viene venduto all'università. Cioè voi studiate, avete la laurea, fate un lavoro o fate carriera, o prima avete iniziato il lavoro e fate carriera. E la carriera vi può portare, poi quando avete 60 anni, a diventare ne so, un CEO, questo è proprio per il top 0,1% oppure come ci dicono le società di consulenza diventare un partner. Quindi questa è la vostra visione che avete dell'università. Molti di voi si fermano qua e va bene, vi dicono Fausto, io sto studiando uh, perché voglio diventare un medico, Fausto sto studiando perché voglio diventare un'infermiera. Benissimo, benissimo, benissimo. Prima infatti di andare avanti, prima che voi mi iniziate a dire cosa vuoi dirci oggi che l'università non va, ripeto ancora studiate voglio solo dirvi la situazione economica la situazione che il messaggio che nessuno vi ha detto quando avevate 19 anni e vi siete iscritti all'università quello che nessuno mi ha detto o perché non lo sapevano o perché non volevano dirmelo dieci anni dopo dal mio primo ingresso all'università io sono qui a dirvi un po uh, come butta allora premesso che Oggi mi sono anche messo dei punti. C'è un problema dell'ingresso al lavoro. Un problema che uno dice ah, sono troppo vecchio, sono troppo giovane. Quando ho aiutato dei ragazzi, che ho fatto anche il mio intervento in Polonia con Master Universitari, una grande collaborazione con l'Università degli Studi di Bari, e se qualche ragazzo mi sta guardando, ragazzi, ricordatevi di me, scrivetemi ogni tanto venite anche a trovarmi a Bruxelles e c'era stato uh, dei casi di persone che dopo la laurea facevano dei tirocini e guadagnavano 300 euro al mese 600 euro al mese 800 euro al mese pagando di affitto 500 euro al mese Queste è assurdità all'epoca dei nostri genitori non c'erano la gente si doveva fare un culo, forse faceva il muratore, aveva il suo business eh, andava a zappare la terra ma a fine mese metteva soldi da parte, costruiva una casa faceva qualcosa con il proprio stipendio questo sistema non funziona dal momento in cui io inizio a sentire anche 1200 euro al mese a Milano, anche 1500 euro al mese a Milano spiccioli che vi permettono a malapena di affittare una stanza quindi primo fallimento del collegamento tra laurea e lavoro fallimento reale perché io è possibile che mi sono laureato in una facoltà di economia a trento top rated university Sai cosa, sapete cosa vuol dire in inglese top rated una delle migliori università poi chi l'ha stabilito che una delle migliori università sarebbe anche da no, questo ragionamento vabbè lo facciamo in un altro video università migliore laureati con le aziende di Milano, le Big Four, le più grandi che ti venivano a selezionare, adesso, io che mi sono messo in porno, ma se dovessi parlare con dei ragazzi, l'80% insoddisfatto della propria condizione economica. Milano, pagano 800 euro al mese d'affitto, Non guadagnano quasi un cavolo, poi sì, in Italia fa figo, lavorano per le Big Four, dicono Lavoriamo la sera fino alle 10, non hanno tempo per trovarci una ragazza, non hanno soldi. E eh, eh, di fatto stanno male. Quindi questo è il primo problema. Trappola del lavoro. Primo, primo in top. E poi vi dico anche come dovete pensare. Dovete pensare in modo diverso. Poi c'è la trappola della carriera. Trappola. Perché una trappola? perché di fatto, una ho visto un video di uno youtuber, molto in gamba questo ragazzo ora non voglio fare nomi perché non faccio pubblicità a nessuno io, se non a me stesso ma diceva, io ho studiato alla Lewis, ho iniziato in azienda, prendevo 1200, 1800 dovevo farmi un culo per arrivare fra dieci anni a prendere 3000 euro al mese per avere 3.000 volte la responsabilità che ho adesso lui faceva proprio questo segno che non, non rifaccio adesso ma avete capito che segno faceva li mandava a quel paese questo ragionamento trappola della carriera devi aspettare 10 15 anni schiavizzarti a un'azienda per arrivare a guadagnare non tanto è per arrivare a guadagnare un tot che puoi finalmente comprarti una macchina a 40 anni che inizia ad avere già i capelli bianchi secondo quindi Problema. Terzo problema, l'illusione che puoi diventare CEO, che puoi diventare partner, che puoi diventare qualcuno. Le aziende di consulenza che vengono a selezionarvi puntano sul brainwash che tu puoi diventare prima o poi a 60 anni un qualcuno e guadagnare 100.000 euro all'anno, quindi voi studenti di economia ambiziosi, iscrivetevela, ma non vi immaginate che culo che dovete farvi per arrivare lì, per non parlare che sacrificate tutta la vostra giovinezza. Ah, perché poi è vero, quando avete i soldi a 60 anni finalmente poi sarete felici. O anche a 40-45 anni. Avete sacrificato dei 25-40 anni, poi guadagnate tanto, ah, poi di botto finalmente sarete felici, vero? Perché la felicità si raggiunge solo se sei schiavizzato da un'azienda per 10 anni, eh? Ma non vi sono un po' come una stronzata questo ragionamento? O suona solo a me? No, suona anche a voi come una stronzata. Ma voi ora mi state chiedendo, Fausto, io queste cose io le so, quello che tu mi stai dicendo, ma io guardo questo video perché voglio la soluzione. Che se hai 20 vent'anni sei fortunato di avermi visto, di aver visto una persona che ha quasi 10 anni più di te. Andiamo avanti. Altra volta mi baso su questo punto, adesso parliamo... Della, di un altro punto anche prima proprio di entrare ancora di più nel, nel dettaglio non voglio toccare questo argomento ma devo farlo la crisi di mezz'età sono troppo vecchio o sono troppo giovane ma io sono ma ragazzi ma secondo voi io ho 29 anni no ma sono troppo vecchio o sono troppo giovane io sono sicuro che se io dico so, ho 29 anni i ragazzi da 26-29 anni mi iniziano a scrivere uh, 29 anni sei troppo vecchio Invece, quando io vedo dei professionisti che mi vedono che già sono in proprio, ah, 29 anni, <ride> ma sei troppo giovane, ma sei un ragazzo. Quando sono andato a collaborare con il mio studio dove collaboro adesso da indipendente, mi ha fatto lui, ma sei un ragazzo, Fausto, ah, sono ancora quindi troppo giovane, non devo preoccuparmi, eh. Perché sto dicendo questo? Sei troppo giovane, troppo vecchio perché di fatto voi siete nel limbo di troppo giovane o troppo vecchio fin quando arriverete a un punto che vi accorgerete che nella vita non avete fatto tutto quello che volete fare e questo si chiama in inglese middle life crisis eh, crisi di mezza età che non è nient'altro che la consapevolezza di non aver fatto nella vita tutto quello che volevate fare e quindi ci porta a, una, uh, a un cercare di fare a 50 anni quello che invece dovete fare a 30 anni è come se io adesso ho 29 anni mi metto a viaggiare in moto per la USA oppure uh, mi piace andare a conoscere una ragazza ogni sera diversa diciamo io la ragazza non lo faccio però uh, a tuo 50 anni dici cacchio io non l'ho fatto a 25 anni ma perché devo fare carriera quindi non potevo farlo ma adesso che ho 50 anni ecco usciamo cerchiamo di recuperare il tempo che non si recupera questa è la crisi di mezza età ora io sia chiaro una cosa eh, se voi volete fare carriera mi va bene, io oggi ho usato un'alternativa, che in realtà per il secondo punto racchiude anche il fare carriera, però vabbè raggiungiamo meno meglio su una cosa. Per evitare la crisi di mezza età, per evitare di sentirsi troppo vecchi, voi dovete fare adesso delle cose, uno, o andare all'estero, dove c'è un work-life balance più alto Si guadagna di più Quindi non vi sentite in questa trappola E perché proprio l'altra volta che parlavo del mio video L'esperienza in Deloitte Un ragazzo mi commenta E ho anche risposto infatti uh, Fausto sì Tu dici Deloitte Italia Vabbè ma se vai in Svizzera um, Qui guadagniamo tanto Cioè 50-100 mila franchi al mese E eh, all'anno scusate e dopo un anno neanche ti dico lo so, ecco perché vi sto dicendo anche questo andate all'estero, imparate le lingue per evitare tutto questa, questo ammasso di cavolate che poi dovete fare secondo punto apritevi la vostra partita IVA, mettetevi in proprio sapete ragazzi che se voi vendete qualcosa in proprio quello che guadagnate in un mese con un'azienda ve lo fate in un giorno? Non dopo un sei mesi, un anno, ci possono essere die dieci anni, otto anni, quello che è. Ma sapete che quello, ve lo ripeto, eh, sapete che quello che vi paga l'azienda in un mese ve lo potete guadagnare in un giorno? Sapete che quella vacanza che vi piace tanto ve la fate fra sei mesi e non fra sei anni? Sapete che finalmente con la vostra ragazza potrete, potrete comprarvi una casa e non aspettare... La pensione per comprarvi una casa ecco in realtà lo scopo di questo video è un duplice scopo iniziamo a ragionare come potete investire qui lingua esperienze e poi capire come si funziona un business capire anche la contabilità e la fiscalità che io spiego perché voi dite ah ma alla fine fausto sì lo so è vero se mi apro un business io guadagno 10 volte tanto ma poi devo pagare le tasse ma poi devo andare dal commercialista ma poi mi possono fare causa perché copio un prodotto un servizio ma come faccio allora come possiamo fare ecco beh in realtà dovete studiare anche la contabilità e la fiscalità che è quello che insegno nel mio canale dovete ragionare sui costi ricavi del vostro prodotto ragionare sul risparmio fiscale che è un argomento anche del corso che sto per rilasciare per diciamo finalmente avviarvi finalmente partire ecco ora quello che voi potete fare adesso innanzitutto non pensate che non pensiate che ci vuole un anno ci vogliono 3 4 5 anni Due, laureatevi, se, se state guardando questo video e siete incerti, uh, devo partire o no, non, partite, non, non fate cazzate, finitevi a laureare con questa consapevolezza, laureatevi e fate esperienza mentre lavorate. E pensate già a quale business potete aprire. Terza cosa, vi siete laureati, vi ha offerto l'azienda un'opportunità tipo una big four, un contratto a tempo determinato, andateci! Iniziate a lavorare, fatevi due o tre anni le ossa, fate come ho fatto io, con la consapevolezza che questo qui non funziona più però, questo meccanismo, con la consapevolezza che nel frattempo avviare un, potete avviare un vostro progetto personale, con la consapevolezza che dovete studiare la contabilità e la fiscalità così potete capire dove si risparmiano le passe, con la consapevolezza che vi potete anche trasferire all'estero, dovete pensare in modo diverso. Quindi fate tutto quello che stavate facendo prima, anche se siete ancora lavoratori, lavorate, ma cercate di prendere questa consapevolezza, la consapevolezza che un vecchio sistema non funziona più, la consapevolezza che bisogna studiare sempre, la consapevolezza che solo attraverso l'attività la, imprenditoriale si possono raggiungere determinati risultati. Dove posso aiutarvi in questo? come ho detto a breve sarà ho rilasciato un corso di pianificazione fiscale dall'A alla Z che può aiutare professionisti voi che state ancora facendo l'esame di stato voi che lavorate già per multinazionali a distaccarvi dal meccanismo sbagliato non tratto più i corsi di crescita lavorativa quindi su queste cose di lavorare all'estero ho fatto dei video in passato potete vedere ma non, non, non farò altri corsi al riguardo per motivi personali ma ragionate su quello che vi rende davvero felici e sulla creazione del vostro business vi do anche quest'altro consiglio fate network fate network, fate un, ca un cavolo di network con chi ha già raggiunto quei risultati che voi volete sapete se voi volete imparare a giocare a tennis fare l'esempio la cosa più facile per imparare nel minor tempo possibile è fare pratica con chi ha già raggiunto quel risultato. Se voi viceversa volete restare in una situazione dove vi sbattete la testa contro il muro e vi fate male, volete proprio sbattere la testa sul muro e spaccarvi la testa. Il modo più veloce è frequentare una persona che ogni giorno si sbatte la testa contro un muro fa vedere, non è che ve lo fa vedere direttamente voi lo guardate, prende la rincorsa, si sbatte la testa nel muro, si spacca la testa voi se ci state insieme un mesetto lo capite, vi sbattete la testa ogni giorno e ve la spaccate anche voi se voi volete aprirvi un vostro studio da commercialisti e avere successo Frequentate sei mesi, un anno, il vostro capo, il vostro studio, un professionista che amate e vi assicuro che in sei mesi, un anno, vi cambia la testa e ci riuscirete anche voi. Con questo esempio vedete voi chi frequentare, vedete voi i corsi e i pacchetti da acquistare, vedete voi a quali persone dovete chiedere consulenza per raggiungere i vostri obiettivi. Ci vediamo al prossimo video, sempre carichi e sempre positivi. Come dico io e come continuerò sempre a dire, alla prossima.